Sì, Presidente. Questa mozione voleva solo impegnare eh, Sindaco e Giunta a chiedere l'applicazione della legge 13 del 2019 sulla dichiarazione delle aree a rischio in merito agli ultimi interventi ehm, che si sono ritenuti opportuni nelle aree di Roma maggiormente soggette ai roghi eh, dei rifiuti. Quindi, in particolar modo chiediamo l'applicazione delle, delle aree a rischio numero 13 sia per la Valle Galeria, per il TMB Salario, per Roccacencia, per Centocelle, Castel Romano, Laurentina e tutti gli altri territori interessati ai roghi. Soprattutto questa è una mozione che, eh, viene eh, dopo i, i, i roghi par particolarmente insomma, importanti di quest'estate, su cui poi ci sono stati anche alcuni interventi, soprattutto eh, attorno appunto, a eh, Monte Stallonara, sempre nei pressi di, della Valle Galeria. Quindi è eh, una mozione molto semplice che appunto l'applicazione della... Legge 13 che si applica semplicemente con una richiesta della sindaca volendo anche in, in regione e quindi di, eh, ne conseguiranno poi tutte le analisi necessarie sulla eh, caratterizzazione dei terreni e su eventuali azioni di bonifica dei territori.